Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per dare quello che è il tema un po' del martedì mattina quando ci ritroveremo domani per, insomma, la nostra solita diretta per raccontare un po' di cose. Eh, siamo nel clima natalizio, eh? natalizio vero e proprio, e allora a proposito di clima natalizio, beh, sicuramente domani parleremo non di alberi, perché ne abbiamo già parlato, neanche di regali, anche se in realtà siamo di corsa per cercare i regali da fare, ma parleremo di musica. Ah, oh, che cosa strana, eh sì, parleremo di musica, perché in realtà, non so voi, ma, eh, insomma, durante le feste natalizie in particolare, secondo me la musica è ancora più protagonista, ad esempio nel mio caso ogni volta che noi eh, andiamo a, a realizzare l'albero di Natale oppure il presepe, ecco, mettiamo sempre le nostre canzoni natalizie in sottofondo, questa playlist no, che ci immerge in queste festività. Eh, in realtà, insomma, io volevo domani parlarvi di musica, ma non proprio in particolare di quelle che sono eh, le canzoni natalizie vere e proprie, ma l'album o le canzoni che in qualche modo vi fanno compagnia nel periodo delle feste che possono essere anche le più disparate ma che magari vi portano a viaggiare come sempre no perché poi è questo che noi facciamo ebbene allora tra le tante cose che io ho trovato ho, ho trovato questo album di questo artista James Taylor che a me piace tantissimo eh, tra le sue canzoni ok? c'è la più classica c'è eh, quella più conosciuta che è Country Road e in questo caso mi fa viaggiare mi fa viaggiare nelle feste mi fa immaginare anche un po' se vogliamo un un Natale mh, particolare magari anche in altri luoghi che non sono quelli classici di casa nostra magari per andare anche a vedere un po' come sono i Natali in giro per il mondo perché poi questo anche mi incuriosisce no sapere un po' come le tradizioni vengono affrontate nel resto del mondo e allora visto che voi siete in tantissimi eh, vi chiedo così domani mattina magari a ah, di portare o anche scriverlo prima così magari riesco anche a organizzarmi qual è può essere la vostra canzone così eh, che più vi piace ascoltare durante il periodo natalizio e poi insomma magari visto che siete lontani da me quali sono le vostre tradizioni natalizie quindi che cosa si fa che cosa si mangia che cosa si addobba che cosa vi piace fare insomma anche le città straniere no alla fine eh, come si addobbano a festa per cui come sempre io vi do appuntamento a domani alle 9:15 più o meno 9:20 per cui mi raccomando Oh, non mancate perché io come vedete l'alberello ce l'ho, eh? quindi aspetto anche i vostri e naturalmente ci terremo compagnia per un'oretta. Ciao, a domani. Baci.